Ci siamo, oggi è il cucina Day, oggi arriva e proprio per accoglierla in grande <ride> stile, la Vale ha dormito qua, Jimmy ha rispolverato il suo amatissimo air track, <ride> che gioia eh! <ride> e ora siamo pronti a far colazione, ovviamente impiattamento alla Vale, cioè mh, sistemazione alla Vale perché figurati ero tipo, ok, mangiamo no! <ride> e tra l'altro guarda Abbiamo il mio porridge molto bowl mindful. molto mindful scusate molto ahia scusate qualche volta la libertà della lentezza ecco perfetto Dai. tra dieci minuti arrivano i montatori <ride> ma va bene non c'è problema lenti eh, tutto ok e anche la vale yogurt bowl perfetto buon appetito arriva la cucina ci siamo siamo pronti Abbiamo svuotato tutto. Adesso manca solo il frigo che spostiamo all'ultimo. Abbiamo spostato di qua, eh. <ride> che è andata molto lontano. E ora siamo pronti, ragazzi. Say goodbye and let's go. <ride> Hanno scaricato tutto. <ride> Una vita immersa negli scatoloni. Però in teoria tutto questo, in teoria, eh, perché mh, mi sembra un po' dura, <ride> diventerà la cucina. Qui questo vola, da qualche parte lo faremo sparire e qui comparirà buf, la cucina, la cucina. <ride> È anche arrivato il piano. Guarda che meraviglia! quindi mentre montavo la cucina vi dico che noi abbiamo sempre avuto la, il tavolo per tipo lavorare lì dove adesso c'è quella che era la nostra cucina provvisoria però è un angolo molto buio, quindi adesso abbiamo deciso di questo tavolo verrà smantellato e messo qua dove andrà via tantissima roba qua sotto. Quindi diventerà il nostro social table provvisorio. Lì rimane vuoto perché tutta la cucina ovviamente va in cucina. E abbiamo portato su il tavolo nel eh, soggiorno slash fitness area. Quindi ora sistemeremo un secondo però è molto bello perché abbiamo ora finalmente l'ufficio e io posso non stare più per terra. Non male e abbiamo l'ufficio qui in soppalco che è molto molto luminoso decisamente bello qua questa, questa è bellissima c'è veramente luce tutto il giorno e in realtà noi qui vorremmo mettere un divano ma... non so, <ride> vediamo, vediamo è venuta Anna a fare la supervisione dei lavori e cura il montaggio che Anna è la nostra interior designer esatto anche perché più di supervisionare il montaggio non me lo lasciano fare i ragazzi non ho capito perché ma non si fidano a darmi un cacciavite in mano forse giustamente me la cavo meglio con, con il resto diciamo Anna infatti è colei che ha studiato tutto questo ambiente dalla cucina a, poi vedrete anche tutto il resto, le armadiature eccetera, ma volevo presentarvi la nostra interior designer che ha pensato a tutto il Bloom Lab, la cucina meravigliosa, adesso io non vedo l'ora di scendere a vederla Anch'io non vedo l'ora di vederla completa e, e poi... Sono mi... stati mesi intensi e di pensate che oggi è il primo giorno che ci vediamo dal vivo però sì, ci sono visto la e ho detto volta. aspetta ma è la prima volta, no perché effettivamente... Bene, sono, sono molto contenta di, di averti trovata, è stata veramente una luce wow. in questo percorso perché sta veramente tosta. Piacere. Anche perché è bello lavorare a questi progetti trasversali, nuovi anche, no? questo bellissimo, concetto di eh, casa, ma anche lab dove poter sperimentare nuove esperienze. Poi tutta questa filosofia Quindi quando Quindi quando verrete al Bloom Lab e vedrete la bellezza della cucina e di tutto l'ambiente, sta merito a testa. Noi continuiamo ad andare con i lavori perché è lunga. Eh. Piena fase di costruire. la madonna, Jimmy, il tuo sogno, tutte queste cassette, hai visto? Cassette di attrezzi. Stiamo costruendo tutto. Costruendo tutto. Questo piano ha questa rotellina a calamita, che serve per i comandi. Quando lo andiamo ad accendere, lì si attiva tutto, si accende. In base al fuoco che vogliamo, su cui vogliamo lavorare, esercitiamo una pressione e ruotiamo. No vabbè, geniale. La, la temperatura okay. ah. sì. Esatto, quindi Parte la cappa in automatico perché la cosa bella è che la cappa è in sincrono con la, con la potenza che scegli la quantità di fuochi che scegli. È stata una giornata lunghissima, soprattutto per i montatori santi, ma ragazzi sono stesa sul nostro nuovo piano dell'isola! <ride> Questa sera ormai è tardi e domani ve la faccio vedere, ma è finita, domani ve la faccio vedere tutta è mi giuro, io metto lì davanti, la guardo e dico non, non è vero. Segui che mi la dare i pizzicotti, madonna, che sogno, che, che sogno mm. bene, ora sono le 10 noi. Pensiamo di cenare sull'unico elettrodomestico funzionante. T testiamo v subito. Lo testiamo subito. Il piano cottura a induzione. Con la cappa integrata. <ride> a domani. Non so se dormirò nemmeno stanotte. Secondo me stanotte ti sento. Secondo me stanotte ti fa. La stagione dei cacchi. Visto che arrivava la cucina sono due giorni che non lavo i piatti, ci sono ciotole uh, in giro per casa, ma adesso è veramente ufficiale, ufficialissimo perché questa mattina hanno completato gli attacchi, la cucina è terminata. <ride> È finita, è finita! Ed è stupenda! Cioè, guardate, che meraviglia, che meraviglia! Ma soprattutto, ragazzi! C'è! C'è un lavello. C'è un lavello con acqua corrente, e soprattutto, ta, ta, ta, ta, ta, una lavastoviglie, non solo la! lavatrice <ride> e un fornello che ha più di un fuoco o meglio una piastra con cappa integrata yes. quindi ora first thing first piatti avviamo il lavaggio <ride> e sistemiamo finalmente questo casino Sei. mamma come siamo io e te stiamo proprio bene insieme Guarda come siamo belline insieme. Già messe due piantine, io e la mia cucia. Chinina, come siamo bene insieme. Che tra parentesi, guardate, questo vaso. Per la signorina. l'ho dipinto io, e infatti, c'è il mio logo. Sì, è stato brava. L'avevi sì. notato? Sì, sì, ovvio. <ride> oh, vai conoscerò quel logo. Vai. Amica del mio cuore <ride> Oddio quanto mi sei mancata Ti amo già Let's go Iniziamo quindi da una delle cose che amo di più al mondo Mettere in ordine e vedere pulito Aspetta, eh... in cucina? In cucina Cucina è il mio regno, il resto è la casa Ma la cucina, poi soprattutto con questa cucina Sarà stupendo Ci siamo, abbiamo raccolto tutti i nostri scatoloni, sacchi, borse che abbiamo fatto. E questa è solo cucina, dispensa, piatti, bicchieri, di tutto, di tutto. Beh, io è praticamente dico, me mi, Ah, aspetta, non sì. Non ignorerei questa zona. C'è cioè, ovviamente voglio... quello che un pochino abbiamo usato e quello che c'è qua sul piano, ma soprattutto si è liberato un passaggio. Io ho caldo. Wow. Adesso dobbiamo un po' rassettare tutto, sistemare, ma, cioè, si è praticamente dimezzata la roba. Cioè, abbiamo una quantità di robe per la cucina, è il mio mondo, vabbè, quindi, <ride> si vede. E basta, con questo sfondo, anzi dai no, con questo sfondo io vi saluto perché eh, ci attendono dei giorni belli impegnativi per sistemare tutto e aspettatevi ovviamente il kitchen tour dove vi faccio vedere tutto, vi parlo di tutto perché ci sono tantissime cose da dire e tanti video da produrre. Ci vediamo nel prossimo video, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento.